benvenuti in un nuovo video allora come saprete e se non lo sapete non importa perché ve lo dico io adesso sto testando tantissimi prodottini di Kiehl's che è un marchio che davvero mi sta piacendo tanto anche per la qualità per l'impegno ed è sociale tante cose positive e ho pensato di non parlarvene man mano ma di raggruppare un po di prodotti in un unico video e caso vuole che ho 5 prodotti, tutte creme viso, e quindi, perché no, ve ne parlo tutte assieme. Con queste qui, queste qui. Se non mi cade qualcosa, non è un video mio, e quindi, perché non parlarvene così, la raggruppiamo tutte assieme. Vi interessa una crema viso della Kies, andate direttamente a vedere il video. Eh così lo raggruppiamo, non dovete cercarlo in vari video. Però, prima di iniziare, vi ricordo come sempre, se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me, dovete lasciare un commento a questo video, metterne un like, iscrivervi al canale, e se non sapete di cosa altro parlo, andate alla fine del video per vedere di cosa parlo, ma prima guardate il video e poi arriviamo alla fine. Che ha anche più senso. Ok, allora, iniziamo. E il primo prodotto di cui vi parlo è questo, Hydro Plumping, Retexturing, Serum Concentrate, che tanto ve lo mostro, ma questo è un campioncino, comunque questo. E cosa dice? Intanto il prezzo, 15 ml viene 20 euro, 50 ml 53,50, 75 ml 67 euro dal sito ufficiale della Kiehl's. Allora, dice di essere un prodotto texturizzante ed è lo consigliano per le pieghe naso labiali quindi ed è ripulpa retextura ok dunque vedete anche della clip che basta pochissimo prodotto e eh, si applica benissimo è proprio un siero si stende bene assorbe immediatamente ed è basta perché asciuga assorbito ed è, è perfetto sulla pelle allora, io ho notato che ha un potere super idratante anche con pochissimo prodotto quindi io lo applico ad esempio, l'ho applicato e mi sono trovata bene non solo su tutto il viso perché tanto ce n'è davvero questo è un 5 ml ma mi è durato davvero tanto perché ne basta davvero una punta ed è soprattutto dopo le maschere purificanti oppure con il naso arrossato dall'allergia si sente la differenza e si sente questo potere idratante perché anche adesso il naso è ancora un po' rosso con l'allergia io me lo soffio tantissimo e arrivo a sera che ho i lati proprio screpolati un po' di questo subito si sente la differenza oppure dopo le maschere quelle al carbone che sono belle strong una punta di questo sul viso e subito si sente la differenza, mi è piaciuto unica nota che devo dirvi perché è giusto, all'interno già al secondo posto vediamo di meticone quindi sappiamo che ha il silicone all'interno ecco il suo potere questa texture vellutata questo um, potere super asciutto è dovuto da quello però è un prodotto che mantiene le promesse Sì. Proposta a voi decidere se acquistarlo o no io stavo prendendo meccato tutto il profumo è essere sincera non so perché nelle notte non l'ho messo ma mi ricorda l'alcol? Mi vengono proprio fuori le zaffate di alcol, ma a questo punto l'alcol c'è all'interno? Allora, io l'inci l'ho letto tutto, l'alcol non è contenuto, quindi questo eh, odore che sento eh, deriverà probabilmente da una componente ma non, non c'è l'alcol all'interno quindi sto, sto dicendo cavolate come al solito, stranamente però l'odore mi ricorda quello ecco, andiamo avanti con il prossimo prodotto che ci rifacciamo andiamo avanti con questa crema questa è il Calendula Serum Infused Water Cream quindi è una crema acquosa, intanto vedete la clip comunque sia, il prodotto è questo qui e dalla clip vedete anche la texture allora è una crema acquosa quindi una cosa particolare non è un gel, non è una crema è particolare, è leggera e sulla mia pelle mista la riesco ad applicare anche la mattina perché non va da miei problemi con il make up sapete che la mattina tendo a usare solamente il siero. poco prodotto, si stende bene sul viso ed assorbe velocemente non mi unge anche se lo sento un pochino presente, che non è un siero che assorbe e basta, un po' sul viso si sente, quindi alla mattina sotto il make up nella stagione fredda, nella stagione calda ovviamente sulla mia pelle mista non lo userei, però ha un buon potere idratante, questo l'ho sentito davvero tanto e il profumo è qualcosa di mh, fiorito, proprio adesso non so se è calendula, però Ricorda un fiore, poi è buono, è fiorito, è fresco, è delicato, è, è buono. E sotto al tappo, cioè sotto la confezione, c'è questo foglietto che racchiude tutto l'inci. Allora, io... Eh, ci ho messo tanto buon impegno, ma la sono andata a guardare sul sito adesso, perché non riuscirei mai a leggerlo qui, e ho visto che ha il all'interno, ecco perché questa azione è così asciutta sul viso, però è una crema che vale. Sapete che cosa? Non detto il prezzo, ma non c'è problema, perché ve lo dico adesso, 28 ml, 33 euro, 50 ml, 48 euro, 100 ml, 88 euro. Cara, sì, ma mantiene le promesse anche in questo caso e la texture è davvero qualcosa che io non avevo mai provato prima nelle altre creme in commercio andiamo avanti e vi parlo sempre per la pelle mista anche se qua dice di essere per ah no no dice for normal eh, tuoi le skin type quindi eh, per la pelle da normale a, eh, a grassa ok allora, se vi dico il palotto, magari è meglio. Questo è l'ultra facial oil free gel cream che è questo qui con la confezione e blu. Ma che cosa c'è oggi? Boh. Con la confezione blu che ricorda proprio ed è il gel oil free. Allora, prezzo 50 ml, 29,50, 125 ml, 54 euro. Allora, come sempre. Qui sotto c'è la lista ingredienti, ma io ho guardato sul sito e contiene anche questa di meticone, però la, parliamo della texture che è un gel particolare, perché è un gel che però a contatto con la pelle sembra un siero acquoso, si stende benissimo, assorbe immediatamente e lo trovo ottimo al mattino sulla mia pelle mista ehm, nel periodo caldo, ma anche tutto l'anno tranquillamente, prima del make up. Anche che in estate non mi ha creato nessun tipo di problema e non mi va a ungere la zona T però ha un buon potere idratante l'ho sentito soprattutto, sì, sempre qui, ai lati del naso perché mi screpolo tantissimo con l'allergia e non mi ha mai fatto una pellicina quindi ha davvero un buon potere idratante profumo quasi nullo, delicato delicatissimo come deve essere un, un gel quindi anche il profumo ci siamo sì, valido prodotto e direi che possiamo andare avanti la prossima che vi mostro sempre della linea eh, delle creme questa è proprio la Ultra Facial Cream quindi la crema viso per eccellenza è questa qui classica perché abbiamo la Ul serum infuso, quella della calendola, la Ultra Facial oil free, quella in gel e poi la classica allora prezzo 28 ml 16 euro 50 ml 29,50 euro 50, 125 ml 54,90 euro 90. come sempre a voi interesserà l'inci perché come sempre qui sotto c'è la lista ingredienti <ride> a prova di eh? e... Allora, ho visto che questa incredibile ma non ha il, il, il dimeticone quindi questa ok però eh, siamo sempre su tre stelline su cinque perché ha invece i parabeni e conservanti allora è una crema fluida ma che assorbe molto velocemente comunque vedete le clip e mi trovo bene ad applicarla o dopo le maschere quelle purificanti per idratare la pelle oppure Perché, comunque, assorbe molto velocemente. Oppure alla sera l'applico, poco prodotto, si stende subito anche nel periodo estivo. Non mi trovo la mattina con la pelle lucida o unta, ma anzi è ben idratata. Sempre più prodotto ai lati del naso e non mi crea mai pellicine, quindi mi idrata benissimo la pelle. e La profumazione è nulla, ha un profumino, ma non si sente tanto proprio. La crema per eccellenza, ha un prezzo anche ragionevole, eh, sì, mi piace, io questa ve la consiglio perché le promesse le mantiene tutte, non si può dire niente. E veniamo ora con l'ultima crema, così forse finiamo anche di dire scusi questi strafalcioni che sto dicendo oggi, chissà che cosa c'è, sarà il tempo, ma e vi parlo della Super Multi Corrective Cream, questa qui nel barattolo viola. Allora, prima di tutto, linci, torniamo al nostro amato eh, dimeticone che ce l'ha sempre, però a me non interessa se è una crema al dimeticone o meno, perché per certe texture è necessario che ci sia. Però per correttezza io ve lo dico, perché alcuni, lo alcuni va bene che ci sia e alcuni invece non lo vogliono, io per correttezza ve lo dico. Poi a me che ci sia o non ci sia eh tanti prodotti ce l'hanno, certo magari se guardiamo i prodotti da applicare tutti i giorni, tutto il giorno pensiamoci però c'è allora questa crema è particolare, come le altre tutte particolari queste creme dunque vedete la clip, è una crema che sembra molto densa e basta, pochissimo prodotto, si stende bene sul viso, proprio scorre benissimo e assorbe velocemente ottimo potere idratante questa idrata che è uno spettacolo e dopo le maschere quelle al carbone oppure io l'applico la sera e non mi trovo con la pelle unta certo è che nella stagione a 40 gradi e di notte un po mi si unge ma è normale c'è cioè, il sudo è normale questa crema ha la particolarità della profumazione che dovete sentirla prima di scegliere il prodotto perché non vi ho detto il prezzo ma 50 ml viene 68 euro, 75 ml 85 euro, quindi è abbastanza costosa. Prima non usate il profumo perché è potente, allora può piacere o no? A me non dispiace, a me non dispiace ma è un profumo che si sente, anche se si sente durante l'applicazione e poi persiste davvero pochissimo, ma quasi nulla sulla pelle, quindi che non vi dia fastidio durante l'applicazione però per una crema da 68 85 euro magari che ci sia un profumo che ci piace o che non ci dia fastidio ecco solo per questo magari chiedete in negozio un campioncino prima tanti lo le hanno sempre è un profumo particolare ma comunque sia non persiste, non è invadente quindi ci sta, mantiene le promesse è solo un po' ricca per il mio tipo di pelle ma è giusto così allora io direi che Concludiamo il video perché io non, continuo a non sapere cosa succede oggi, se è il tempo, se è il caldo, se perché ho fretta, perché tra un po' inizia a passare e camion, trattori, persone a piedi, quindi i cani inizieranno a abbaiare, la gente inizierà a chiacchierare e non so cosa, quindi devo muovermi a fare il video, però sto dicendo tante di quelle cavolate che perdonatemi, perdonatemi, ma per farmi perdonare, vi ricordo che è attivo sempre il concorso per partecipare e vincere un premietto scelto da me, basta lasciarmi un commento e nel commento voglio sapere quale tra queste creme vi incuriosisce di più, se le avete provate e come ci siete trovate, poi dovete anche essere iscritti al mio canale e basta. Se siete attivi verrete sicuramente premiate in un mese perché è mese l'estrazione ed alla prossima, ciao. ciao! Ehi, sono qui, ciao!